veloce, perché qui vengono in quinze sono il a livello di volo, la direzione, l'intensità, la temperatura. Anche il vento, sì, ci avrai il vento della freccia che è il drone, l'altro che invece è il magnetico, il segnato a norma, la regola se lo leggi... non sono sempre magnetici, a meno che i diventi riportati se lo senti o se sta scritto, è quello eh. è. Cioè, quindi se sta scritto è tutto, di solito se... Di solito è quella, quindi non cambia assolutamente niente. Grazie appunto per le nostre verifiche da, da 250 a 7 nodi, 152 a 7 cosa cambia? Questo è praticamente il piano di volo che riceve la t 5 il piano di volo modificato con tutto quanto eh, l'aereo, oh. la dotazione di bordo i che ha, eh, la, la rotta, si speed eh, delle varie, delle varie dove andiamo questa è in di qui okay? abbiamo un po' di signet che però eh, non c'è niente di particolare eh, va bene, si sa, stop la colla di Milano da 2,580, speriamo di scendere prima e sono guardati che consigli comunque del briefing per gli assistenti di volo magari diciamo con il tempo così via che abbiamo il metro affrontato su 0,5 nodi e va bene così ci vorrei da 08 che per me va bene Malpensa 3604 nodi va bene così il TAF cosa hai, che ci dice? 0507 5000 range, Mist 1500, broken a 5000 eh, giornatina... cose semplici giornatina no, al nord Broken 5000 il classico. classico, a Milano Malpensa, è da maggio a ottobre, plus, più TSR, ieri, Thunderstorm. Sì. C'è cioè, sul, sul TUF, è lì, proprio fisso, nel, da maggio... Se, se, se ti capisci, c'è One Rain, no no, tanto, sì. sì c'è cioè, cioè, il TUF è uno a Milano Malpensa, da maggio a... Poi, quello invernale è eh, ovviamente quello con il medio al cavolo, che non più niente. C'è neanche bisogno di cambiare l'ora di Questi qui sono i Notam, anche quella della la dimostrazione. La presentazione dei Notam è leggermente diversa da quello che abbiamo noi, però basta che li leggi. E vedi... Sì, 332 e 333, robe di talento. Sì, esattamente. Tu che fai esattamente. Ah, lui tu che fa il pilot monitoring? Sì, faccio il pilot monitoring li faccio radio. La radio fai? Sì, o adesso può fare Al Italia. Ah, in Italia. 1014 all'Italia 014 va bene, bene. bene. l'Italia 1014 e questi letteralmente ci rileggiamo. Credo che non esistano, eh. all'Italia 1560, vedo no? questo non c'è nulla di operativo che ci possa far pensare a qualcosa di, di particolare, eh, queste sono controllate dai nuovi inter database, non c'è nulla, eh, nulla di che eh, non pensa allora questi sono tutti quanti nuota, ripeto, niente di... nella realtà, non sono... così non sto facendo nulla di particolare, si guarda ci sono tanto cose particolari, eh. niente, di... niente di che eh, dopodiché qui ci sono altre cose, niente, più pure niente quindi così, questa qui è la rotta, tranquillamente sul, sul terreno, come avevamo detto questo è probabilmente quello che abbiamo letto 20. prima cioè del, della turbolenza sicure turbolenza il che ci aspettavamo praticamente turbolenza e, e ice e, che sono le cose che ci aspettavamo. quindi magari possiamo pensare di chiedere al sensi di fare un Harris Secure della cabina invece di farlo 10 minuti o fra level 100 quello che succede prima dei due magari anche a 180 che diciamo e cominciare a mettere il turbamento Queste sono le temperature, non c'è niente di particolare, non c'è niente di niente da ottobre. E questo qui è il, il profilo praticamente verticale del, del piano di volo. Tra l'altro, noi saliamo uh. a, vale, questo sarà un 300, noi saliamo un po' più in alto, ma tra i sensi, il fatto è che il fatto del. Um, sì, sono di 7 dipende anche dai venti, ecco, magari sopra i venti sono un po' più forti e ci fa stare un po' più giù, vediamo se magari riusciamo a salire a 3,60 o più, però indicativamente possiamo stare lì come quota e c'è il, il profilo con, con la troppo e quant'altro. E questo? La ah, coaching cos'è Allora. Carichiamo questa, lo posso tenere io? Ah, se ti serve per... La penna che altro? No, poi trovo da qua Ah, ok, bene, Tu la penna, mi serve? Eh, no, c'ho ce l'ho, a posto Tu carichi il piano di volo, quindi facciamo Ce l'hai la cartina, perché così l'initial time te lo do Sì, la cartina mi puoi dare, allora, possiamo... Allora, io tutto prendo la clearance va bene? Perché se no non ho la cartina... Ce l'hai la cartina, l'initial time quant'è? Eh, ma in 3.000 è no, un piccato no, sui siti si. di eh, eh, 8.000 eh, eh, ah, eh. in short line ah si perchè c'hai letto davanti Sì. e letto no? sì. sono 12-13.000 però 8.000 va bene dobbiamo andare a stand, destra e un po' dentro letto 1-0-0-0-0-0 eeeh 15 che guarda prendere le la io poi le cuffie ci ho, si ce l'ho Eccole! Un qua, sì. ti senti? Ti sento, tanto è chiaro. Sì, qua lo sentite... senti meglio adesso? Sì, sì, si così, così, così, a così cambia qualcosa? spara eh, meno, così è meglio così. Così? Sì, sì ok. Sì. Che sì, sì, si sento benissimo. Uh, Sulla level, eh, cosa mettiamo? Il 300 che abbiamo un 20 di 300. Va bene, se no? No, senza 300 slash 20 di la temperatura. Ma è è la splay level che dovresti avere qui praticamente. Non ho tempo per è dei 20. Eh, noi ce l'abbiamo qui di solito. Non si può trovare su questo. Tu non lo senti, cuffia lui, quindi devi curarsi. Mi devi aguzzare. Ok. Catania, Italia 1560, 23, uh, 23, uh, uh, Can you give us the latest weather information in Catania e Futura Rossa? Italia 1560, wind uh, is 0,5 uh, knots. Uh, QNH 1015, runway news 08. QNH 1015, runway news 08, uh, Italia 1560. And we are ready to copy the clearance as well. Uh, Italia 1560, your clearance destination, Lima India Mike Charlie via Libro 6 Alfa, initial climb uh, 8000 feet, squad 2000. Rezzo che l'anormal pensa, l'anormal uh, 080 libro 6 alfa, standard di barge, e' 5.8000 feet o 2.0.0.2, l'Italia 1.5.6.0 Real we'll make this go back to 1.5.6.0 Dimmi, dimmi Allo inserizzo la seat, per il allora tu dov'è che sei? Ho inserito la sede quindi qui per 8 e la serie 871 per il okay. okay, mondo esattamente allora vai qui sul libro quindi fai una lateral uh, revision e li premi Airways e vai M871 e poi mettili direttamente in T1 no? e prova a fare il return e lo prenderà e niente, mettili Forse in T1 no? e lo prendi dove sta la, la, la, la T1 perfetto com'era la clearance? andava bene? Okay. buona? 5 destra non metteremo per ora la, la, la, sì? la, la, la, la, metto, la mettiamo direttamente? No sì, vogliamo avere il, il profilo più accurato possibile, arrivo, un alto a destra sarà 1 ELS 35, sì, 3-5 right, ILS, right, right three, su 3-5 35 e 3-5 left Sorry. ce cioè, possiamo fare eh? è uguale come in realtà è così, eccolo lì perfetto ah. e dopodiché li metti eh, idola, quindi scorri giù un po' su visto che esattamente è che sono un disordine alfabetico e non c'è idola ma eh no, maegur maegur hotel ¡Gracias! il secondario. secondario non ce l'abbiamo ci metteremo una engine out uh, da, da Catania una engine out da Catania è una standard sostanzialmente si va sul mare e il punto si chiama praticamente uh, dove, dove, dove, dove, vedo, ecco qui index il punto che è questo qui cioè si decola da Catania e dopodiché se non ricordo male a 1600 piedi standard strategy si va all'index e all'index poi c'è la hold che è questa qui che è 258 inbound right e siccome abbiamo vento a favore per la 2.6 in caso di rientro immediato ci riconfiguriamo oppure andiamo a vista e rientriamo sulla, uh, sulla 2.6 okay. non ce l'abbiamo nemmeno possiamo mettere sul radnap ci possiamo selezionare qualcosa che ci piace in questo caso comunque non c'è problema lo lasciamo così dopodiché andiamo sull'Init bravo e Praticamente mettiamo Zero fuel weight e 0 weight CG, che ce li hai lì nel piano di volo. Sì, teoricamente si. Sì. Allora, quello che fai di solito nella preparazione è 30.0/slash e gli metti il 0 fuel weight, che ce l'avresti forse da due o tre pagine dopo. Eccolo lì. Ce li hai lì pesi. Esatto sempre il mettiamo? Quietto Allora metti direttamente a 61, 65, 61 premi 61 Prova a costare il 61, cioè dovrà perdono Il che abbiamo adesso e lui si fa tutto il punto. Ok, final extra, l'alternato 04 per Milano, bene così. Take off weight 65,2 che è leggermente al di sotto di quello che avevamo pensato, che era un 66. Dopodiché andiamo nella propria stage, in quale mettiamo Catania, LHC, e così sappiamo dov'è in caso ci fosse il GPS Brava e altri Performance adesso queste non ce l'ho perché non ho l'IFB eh, nostro per fare le performance ma non è in, non da... eh, in di cosa. dovrebbe essere sulla 08, adesso non ricordo in Italia solito, non è una Noisa Bad 2.1 no. mi sembra vagamente di ricordare che da Catania sia una ad 2 eh. quindi lo puoi lasciare anche così cioè non mettiamo un cammino no. In questo caso ok eh, ma mettiamo le speed le speed te le dovrei calcolare io dal, dal se ce l'ha Fabio allora usiamo un tools prendi il tablet vediamo se funziona i e li possiamo rimettere 1570 Fabio hai sì. una penna cortesemente certamente eh. te qua prendi anche dei posti mille e dal tema a carte al lato tu no, anche ci dovrebbero essere dei positi sono no dal lato di qua sì, sì, si abbastanza, no? Sì, la... sì io ce li ho. Tieni. No, no, ci sono, ci sono. Ah, va bene. Speed, speed, speed. Ok, okay. questo adesso lo faccio anche a Quello sul field prediction, sì, sì. che abbiamo visto, allora, va bene. Secondo rinocento è un posto così. In questo caso la... abbiamo il meteo. Abbiamo, il la... calcolo la... la... la... la... la... la... dei pesi e sì, delle la prestazioni. a clearance ce l'abbiamo tu controlli che quello che hai inserito è corretto rispetto a quello che ci aspettiamo no. per, per, per Pista 08 per con il sistema, sistema libro, con i controlli che ho inserito centro, qui ok. va bene con quello che c'è le cartina Trariciamo, sostanzialmente. Dopodiché farò io lo stesso, dopodiché faremo praticamente l'inserimento delle prestazioni poli, e poi finire. Allora, Stefano, sì. noi usiamo questo qua per fare le speed, però eh, per fare il weight and balance anche si può fare o. Eh. E, allora, in realtà, io lo dovrei fare da un pannellino che ho qua, sì. eh, quindi dovremo. Potresti dire più o meno cosa vuoi caricare. Allora, noi abbiamo caricato come zero fuel weight, gli abbiamo messo 58,4. E dopodiché, a questo facciamo il calcolo delle prestazioni. Adesso. adesso Fabio ci configura come abbiamo detto 58,4, zero fuel weight e i 7000 uh, di... Quello more? Esattamente, qui ho posto. Gli abbiamo messo anche la Flex? Eh, non ancora, la Flex è? Eh? 68. Sì. Allora, questo possiamo anche togliere, perché abbiamo usato l'altro, abbiamo che usato. Che dovrebbe essere più coerente, perché... Sì. È proprio quello del... Però non riesco a capire perché se sì, gli metto 7000 qui adesso non mi piace più il conto. 7.0? No? 7.0 allora diciamo che il boarding è completato accendiamo le più vi ah, tiro un accendiamo po' indietro colorario perché è... ah, esattamente no, di la visibilità non è 3 rimasto. secondi e si preme l'altro. Ah, okay. accendiamo aspettiamo che questa vada su ebay dopodiché stacchiamo l'external power abbiamo fatto l'LMC non ci sono LMC cioè last minute change i passeggeri sono tutti nessuno che non si è presentato badali che dobbiamo togliere e quant'altro Arrivederci, arrivederci, firmato l'MC, cioè abbiamo i valori qui che è quello che abbiamo settato, che è il D, poi 30.2 che setteremo, la cabin manager entra, quanti sono i passeggeri a bordo? 150, più noi nessun infant, non no, no specials, quindi passeggeri con CR Sierra, Romeo, robe varie. Eh, io ho controllato la box, mi vuoi fare il briefing? No? No, allora, no, no. no ci mancherebbe. Allora il briefing è serve per creare un'immagine comune di quello che dovremmo fare. Meteo, parliamo dell'aereo, un aereo. è nulla comunque... di rilevante. Le tre, è una bella giornata, non c'è niente di particolare, l'unica cosa sarebbe un po' di il terreno che ci abbiamo abbiamo vista lì. Io per mitigarla, se vuoi, mi prendo il terreno dal lato mio. Adesso lo non... danno loro. E infatti ce l'ha andata la clearance, l'iniziale era 8000 cambio io che sento Esattamente Eccolo lì Era 1015 0 1 5 Lato, stand, stand dal lato 2 o 1 E boff e stand-by Che va bene così 8000 sentato E tu mi chiami adesso la checklist Mi checklist Copy, prep Completed signs Ford auto 8 years La nuova sarebbe NAV, però va bene F, uh, Fuel quantity 7000 kg 7000 kg balance the FMGS Set Altimeters 101 QNH 1014 uh, 25 feet Uh, my side down to the line va benissimo questa è stata fatta e vediamo se ci danno il push Catania Ali 1560 request push 1560 push is approved proprio... correction all'Italia 1560 allora tu come bf fai questo io vado qua su on e dopodiché facciamo la below the line questo qui Closed Closed and, Close and R Beacon. Beacon Mobile phone Off, off. Parking brake On Before the checklist complete Ok, tu chiami giù a terra E gli dici che vuoi. Uh, uh, Roger in clear uh, Please remove parking brakes Parking brakes off Ok, uh, ready for push, we're pushing now. e io faccio partire questo. Allora facciamo due motori così almeno siamo più rapidi, uh, invece di fare il single engine. Okay. E va bene per te accendere? Sì. Okay. ok, chiedi se puoi accendere a terra. Uh, chiedo chiedo Ch io. Chiedi a terra, sei tu che sei, ah, stai facendo il pallet flying. Okay. Chiedi Granda qui, crea il start engine numero 1. Uh, Granda, crea il start engine numero 1. Uh, yes, captain. Uh, area clear, uh, you can start number 1. start Starting number 1. Allora, start number 1, metti in su. Ecco, non starto. Esattamente. Mm -hmm. E vai. Eh, dici 10 a, a Catania? È un po' che non si vedevano. Eh. Captain, uh, push back complete, uh, please, uh, parking brake Parking okay. brake, Guardiamo fuori che siamo effettivamente fermati perché se guardo davanti posso non avere riferimento visivo di profondità Guardo a destra, vedo che Sara è fermo, parking brake lo mettiamo ed è settato. Va bene, poi non c'è anche il 2? Ok, devo sempre chiedere okay. giusto magari per cortesia Grand clear to start uh, engine Uh, yes Captain, uh, number two is clear, uh, you can start number two, grazie bene, ah, number two oh. La number è in l'inglese, quelli del ground Delle bestie Eh, ci sta Lui si è staccato col push, ce l'abbiamo vicino di lato, finiamo la, la procedura eh, è tutto con questa unità, cos'è la uh, One engine taxi departure Ah ok Allora Che non faremo quindi? No, che adesso tutto è tutto acceso Se volete farlo lo facciamo, giusto no, no, no, okay. per speltire okay. no? e vogliamo arrivare anche a Malpensa perché io certo. sono sempre in quarto voglio, voglio... darti il più possibile allora questo è tutto a posto lui è pronto lì fuori la, la, la messa in moda è finita tu fai la tua flow che è Engine Mode Selector Subnormal APU Bleed Off no? il bleed prima con su è e poi lì? esattamente e l'APU Master Switch Off e dopodiché status page a posto, dopodiché io ho controllato l'autoflow, tu controlli la mia flow e eh, la miseria ragazzi armo questi, dopodiché ti resetto il rudder train, ti metto flap one e dopodiché setto cos'era 30.2 a posto dopodiché c'è lui e lui l'ha staccato da sotto, se n'è andato, boom, boom boom e tu mi chiami la afterstra Afterstart checklist anti-ice anti- ice, anti -ice <P2> Allora l'anti-Ice ha il wing e l'engine ok, non ci serve oggi, non e gli puoi dire anche off e Icam Status check beach trim set 30.2% set. set e rudder trim zero Ah Star Checklist complete Catania l'Italia 1560, ready taxi 1560, taxi runway 08 via Bravo Alfa runway 08 via Bravo Alfa, l'Italia 1560 allora, clear on the right we'll take off, che okay, ovviamente lo mettiamo dopo oh, a posto così, brakes off Adesso e andiamo okay. facciamo la prova freni di schiacci leggermente senza fermare l'aereo, va bene così i brake funzionano e provare che fai? no no, va bene così andiamo a destra guardatevi bravo, quindi è, è prima di Alfa eh, vi è la al... penultima, si capite si, sì, sì, no noi ci prendiamo full length va bene per te full length? Sì. Sì. Okay. che a... 1560 quest. è questa allora è 1560 taxi Alfa? anche i flight controls come c'ho io? si sì, esattamente quindi okay. down allora tu lo mandi giù e io ti dico quello che ho full down full up neutral full right full left neutral il radar, premi il eh, eh, si può fare... certo premi il disconnect premi bene right, full left, neutral e poi sì, arrivo anche strength. Tacchi bene giù proprio, striscia il pavimento che è tanto in acciaio opposto. dove devo andare adesso no, sì, bravo lente non volevo entrare nel, nel treno eh, il pennolino ah no, vabbè il, il, il, il prossimo è lì dove vedi sono le wake quag. e dopodiché eh, eh, lenta. i cammemo i cammemo te blu abbiamo il cioè, hanno chiamato dalla cabina siamo a posto EFB scusami EFB, EFB è disconnected e disconnected down to the line Va bene, eh, tu che vuoi fare? Sei pronto? vi dico che sono pronti? pronti. Venga okay, in Italia 1560, hold short al farm, le 0 e 3 di Italia 1560, wind 8904 knots, run with 08 cliff takeoff. Run with 08 cliff takeoff, uh, Italia 1560. Va bene, non c'è nulla in finale, nessuno che sta arrivando, siamo autorizzati anche per il decollo Vai pure e facciamo poi quando vuoi la below the forte è uh, Va bene, arriva Questo è a posto, questo è a posto Gabi Secure Energy mode selector T-Cast eh, Tara BAX, Anti-ice before 4 Teco Checklist complete, rampage 08, ecco dimmi una cosa adesso, eh, il, la Tecko Sì. Eh, si fa con tiller uh, oppure pitch down e pedali? No, pitch down e pedali, una no, volta che l'hai allineato 50% abbiamo un po' di vento in coda, però non tanto da ricorrere. Vai piano piano così ti allini bene cioè, Non tanto da ricorrere a una takeoff a una scusami, a una tailwind, uh, tailwind technique per il decollo che sarebbe full down. 70 fino ai 15 nodi di ground speed, e dopodiché take off spinta per il decollo puoi andare tranquillamente in take off, uh, se vuoi fare in, uh, in rolling take off non uh, ha problema dai, 50% giù, 50% di motori andiamo? io sono qua ah, ok, quindi 50%, 50% Sì. 50% giù, con. Uh, metti mano sul... Uh, ok 6, 6, Adesso arrivano tra poco, non c'è problema. Allora, porta la manetta indietro di una tac. Flash clam climb. Jet alla high speed facciamo una flapjump? Al high speed con trend positivo facciamo un flap champ, esattamente, un flap zero. Ma non 250, l'Italia 1560, ciao, buon no, Catania, okay, Ciao, buongiorno giorno all'Italia 1560, pass in 6200 feet, l'ambito altre 8000 libro vibro 6 alfa. Uh, Italia 1560, continuo a al flight level 10. 120 climb 120 in 1560 Allora, siccome tu non hai l'autoparito auto, inserito, questa è mia Se vuoi me lo dici, mi dici set altitude oh, C'hai letto, ma no? Quindi ti 12, va bene? D'amico, ti a farmi salire più Allora ti rimetto in trust climb, open climb Anzi, ti rimetto in trust climb, climb eccoli ecco di qua Trust climb, climb E poi dobbiamo passare da flight level Stiamo passando da altitude, da flight level Selezionare standard. Quindi dice set standard. Set standard. Standard, standard cross track passing flight level 87 now. Italia 1560, continue climb flight level 13. Can you confirm again the level flight level from Italia 1560? Cosa? Quante che vuoi che if 130. In più? Vai, vai. 180 di clive level 1-in-0, l'Italia 1 5 0 1-in-0 Eccolo qui Intanto qua c'è il mare Va bene, siamo passati sopra praticamente a Rotomy Shift Quale level 1-in-0 blu? level 1-in-0 Siamo passati sopra i 10.000 Siamo ancora nella departure E che fai? Vogliamo rilasciare gli assistenti di volo? bellissimo sto lavoro eh e Si fa anche durante la, la, la virata Ok, Basta che abbiamo L'unico requirement è avere il flap dentro per noi Ok, se non c'è problema non Qualcuno non vuole sopra i 10 gradi di pitch Qualcuno non vuole in virata Ma nel bel tempo non c'è turbolenza Non c'è problema per poter volare in manuale al di sotto di, di quale quota? 290 no, 290 ok Quindi sopra fino a 29.000 piedi fino a fra 290 lo puoi portare a mano se vuoi ah, direi adesso di non esagerare così Che dici? C Siamo a 250 nodi 260 160 di, di livello Mettiamo dentro la landing lines proprio l'Italia 1560 o climate level 3 free dall'Italia 1560 grazie Catania sì, no, anche a questo punto andiamo in manage e se già in mano ci vuoi Beh, mettere l'autobalit è tu mettere auto auto tuo, l'autobalit 1 allora, allora, allora e lo chiami, l'autobalit okay. allora. allora, allora, okay. 1